È un campionato difficile all'inizio, poi con l'andare delle partite abbiamo conquistato più consapevolezza dei nostri mezzi. La partita che ci ha dato lo slancio è stata quando siamo andati a vincere a Seracusa con il Seracusa Caccia 5. Un'ottima squadra e li abbiamo battuti nettamente sul loro campo e da lì in poi il nostro passo è cambiato. Siamo andati con la di ogni partita che eravamo più forti e l'abbiamo dimostrato sul campo. Spogliatoio è un grande spogliatoio, tanti amici che si sono giunti, i medievesi, Stengo, Rossitto, Amodeo, Fabiano, ci hanno dato una grossa mano perché se non c'erano loro avevamo difficoltà anche ad allenarci. Come si dice, ci hanno supportato e siamo andati fino in fondo davvero perché c'era una grande amicizia, anche con i ragazzi più giovani che ci hanno supportato perché è difficile andare avanti in un campionato quando non si guadagna niente. E c'è solo da rimetterci. Noi ce l'abbiamo fatta. Grande capitano! Grande! Mister, ma che c'è da dire sul mister? Il mister eh, lotta, è un grande combattente, condottiero, non ci sono aggettivi per definirlo. È sempre, ogni anno è sempre come se fosse il primo per lui. Ci dà tanti stimoli perché a volte ci buttiamo giù perché siamo pochi, però poi lui ci dà lo stimolo giusto e andiamo avanti perché lui che ci mette la faccia per primo e ci aiuta tantissimo. La Coppa abbiamo vinto a San Cataldo, una partita ostica, difficile, 3-2, ora abbiamo il ritorno qua ma siamo fiduciosi di andare in finale e di vincere nuovamente questa Coppa che già l'abbiamo vinta nel 2010. Grazie. <ride>